Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti pistacchio e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono mandorle, granella di pistacchi, albumi e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10 Mettiamo da parte lo zucchero. Senza lavare il boccale mettiamo all'interno del boccale le mandorle. Le facciamo tritare per 30 secondi. A velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo lo zucchero a velo messo da parte. La granella di pistacchi. E gli albumi. che facciamo impastare per un minuto a velocità spiga. Avvolgiamo l'impasto nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per 30 minuti. Dopo aver ripreso l'impasto dal frigo, adesso, aiutandosi con dello zucchero a velo, formeremo un salsicciotto. Tagliamo trasversalmente il nostro tras salsicciotto. Schiacciamoli leggermente. Posizioniamo sopra una mandorla e posizioniamoli in una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver formato i biscotti, spolverizziamoli con zucchero a velo. Adesso inforniamo in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 12-15 minuti circa. I biscotti sono cotti. Lasciamoli intiepidire prima di servire. Biscotti, pistacchio e mandorle o paste di pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta!